Buonasera a tutti, io sono Fabio Santoro, l'uditore della terza commissione permanente qui al Comune del Movimento 5 Stelle. La commissione si occupa quindi di cultura, commercio, sport e anche sicurezza pubblica. Ci sono appunto vari assessori che vengono in audizione, tra cui appunto l'assessore Sanzo per lo sport, notizia di pochi giorni appunto il regolamento degli impianti sportivi, eh, e poi ehm, Assessore Danti per quanto riguarda la cultura, quindi recentemente abbiamo fatto un sopralluogo anche al, al centro espositivo SMS e eh, si è parlato appunto eh, della fine dei lavori per quanto riguarda appunto questo centro che è stato abbandonato e le evidenze dell'abbandono sono alla portata di tutti l'assessore Danti quindi ha assicurato che il prossimo bando appunto anche per quanto riguarda l'attività commerciale del bar che è molto piccola adiacente sarà dato praticamente in gestione a una cooperativa o comunque un'unione di cooperative che si occuperà di tutto il complesso e sono fondi che, praticamente investiti dal comune in quanto riguarda il 40%, quindi 710 mila euro circa, perché il 60% sono fondi che sono stati reperiti a livello europeo all'epoca del Ministro Meloni e quindi sono obbligatoriamente destinati a, a questa opera. Quindi eh, molti di questi soldi comunali appunto, vanno a finire in questi progetti che sono stati avviati anche due legislature fa, quindi obbligatoriamente devono essere destinati a questo, Però, e anche come ne è stato parlato oggi con l'assessore Serfogli eravamo invece a in sopralluogo al Parlascio vicino a Bani di Nerone per quanto riguarda il bastione, e quella parte non rientra nel Pius, quindi verrà completata eh, oltre il 2015 e con eh, soldi reperiti anche dalla Fondazione Pisa, per cui eh, dobbiamo aspettare diciamo, l'ok ok della Fondazione Pisa verso settembre, ottobre forse novembre, dicevano, e altrimenti con il patto di stabilità il Comune avrà molta difficoltà a finire questo grande progetto delle, del restauro delle mura e rendere possibile la passeggiata. Noi teniamo gli occhi puntati anche perché, appunto, ci sono, abbiamo visto anche sui giornali l'associazione Amur, eh, che ha questo nome molto caratteristico e sembra quasi che si possa già occupare delle mura. In realtà, è stato anche ribadito dall'assessore che verrà fatto un bando regolare per quanto riguarda appunto, la gestione anche biglietteria, gestione ordinaria e straordinaria delle mura e sarà poi una cooperativa o che sia un'associazione che prenderà diciamo, tutto il complesso compreso speriamo la parte del bastione eh, del Parlascio e, diciamo, poi, ultimamente abbiamo visto anche gli arsenali repubblicani e alcune chiese tra cui la chiesa della Spina, la chiesa della Spina ha bisogno di un intervento di circa 200.000 euro per il tetto pare che qui appunto intervenga la fondazione Pisa quindi noi siamo molto eh, legati a questa fondazione, ovviamente la fondazione ha anche i suoi interessi per cui noi ringraziamo ma terremo sempre gli occhi puntati eh, alla fine dei lavori per quanto riguarda poi la gestione di questo patrimonio pisano che dovrebbe essere appunto accessibile a tutti così come lo saranno sicuramente i bandi. Io ringrazio e poi vi aggiornerò sui prossimi sopralluoghi, le prossime commissioni. Per quanto riguarda il commercio ho da dirvi ben poco perché purtroppo è una parte che non è stata molto diciamo, sviluppata, non si è sviluppato nessun tipo eh, di dialogo anche all'interno della commissione. Questo, di questo un po' ce ne dispiace, cercherò io di portare le, le istanze, le domande, i quesiti dei commercianti in questa commissione. Okay. Arrivederci a tutti, grazie.